Un, due, tre, via, e allora, come partiamo con queste Potrei, cose? Facci sentire la tua voce, così impariamo a conoscerti nelle tue la sonorità. Ah, la mia voce è un suono, è un suono, giusto? Un Potrebbe suono. essere un suono la mia voce. Io direi che è suonata. Ma no, no. Sarebbe... Secondo me è molto bella anche la tua, Jean. Mm ma io certo che sono bello bello sì. tutto perché ad esempio la gente non si accorge nemmeno lontanamente della propria voce parla da quando è nato arriva quasi a cent'anni ancora parla senza sapere niente della sua voce io non ma più niente. che altro non si ascolta parla parla ma non si ascolta infatti Per questo non, non ascolta nemmeno gli altri questo è il concetto com è? generale come Impressione. vivere, vivere nell'era delle trasmissioni e poi viviamo la mancanza di comunicazione cioè questo è paradossale, con tutti gli strumenti che abbiamo poi non si comunica ma forse sono stati necessari questi strumenti proprio perché non riuscivamo a cavare un ragno dal buco col parlare ma i ragni stanno attaccati alle tele mica è buco. Anche nel buco. Io Anche una nel, buco. Una no, nel buco. Nel buco ci ragno. sta il bruco. Nel Io buco. scrissi una poesia sul ragno. Eh, sì, Se me la ricordo. Lo fai sentire. Il ragno. Appeso ad un filo invisibile, lanciato nell'infinito, vado. Il ragno. Eh. Va. Allora c'è tutta una teoria dietro però non vorrei fare il a di sporla. Comunque la teoria del lancio il lancio verso l'infinito bisogna osare staccare quel filo ombelicato tuffarsi mm. osare l'inosabile appesi a un filo basta che non ti ci strozzi Beh, è un po' difficile perché? Un filo filo. Di Ma qualsiasi filo, filo bucatina. No, anche gli elefanti stavano sul filo di ragnatela e uno non ci si può strozzare scusa, certo. eh. gli elefanti sul filo di ragnatela sono incredibili sono eh. io me lo son sempre io sono sempre chiesto sono simpatici perché poi la ragnatela vibra col, col pesetto dell'elefantino ma io mi chiedo ma se i bambini in effetti sentendo questa canzone si sono mai posti il problema un, un elefante su una ragnatela Capito tutti i giorni? Tutti i giorni. Siamo Ma siamo tutti... sempre in bilico. Siamo tutti in bilico. Guarda, ah, no. io ho letto giorni fa di uno che eh, un caso è eh, uno solo. Io per questo ci tengo molto. Poi, all'aspetto fisico mi è cresciuta vogliamo. la barba all'indentro e stava morendo soffocato. Ah. Mm. e che c'entra col bilico? Il, il rasoio, ah, il rasoio, il bilico. Il bilico è un rasoio sulla, sulla sulla lama, sulla, sulla lama bigo, di un coltello. Sulla lama di un coltello, sì. secondo te, Luana? Quanto tempo passa un uomo a radersi ogni, ogni mattina? Sopra, quanti minuti ad esempio non lo sa. Facciamo, facciamo una conversazione. Non si interessano. Facciamo se, se volete, se lo desiderate tanto, facciamo una conversazione che dure il tempo di un radersi di barba mm. allora io e... mi faccio finta di radermi e, voi pa e parliamo. Parliamo. parliamo che cosa mettiamo un po' di schiuma eh, o sì. siamo no anche quello elettrico volendo eh. ah, mm. però nemmeno romantico non è romantico ceretta, no, tipo ceretta capito a ah, strappo, a strappo. Cioè. Ah, però a strappo. <ride> un attimo a strappo. e via <ride> un dolore e via e passa la paura. Sì, allora, facciamo come vogliamo fare, come vogliamo farlo? Non lo so, come vogliamo fare a strappo. Allora, a strappo. Innanzitutto, allora, innanzitutto il tempo che intercorre tra l'inizio della rasatura alla fine della rasatura c'è cioè tutta una cosa in mezzo. Mm. Quarto, Un rituale, abluzioni, che no? poi bisogna sempre fare riferimento alla luna crescente. Che non bisogna patersi. Quando, quando cala, infatti, eh, quando anche quella... i capelli, anche i capelli dicono che non cala, si. Sì. No, come era il detto? No, allora io so che a luna crescente crescono i capelli, quindi puoi tagliarti a luna scema. Non salare, no, perché poi ti fa male. a luna crescente non tosare, Eh no, esatto. Quindi eh. uno si deve radere a luna scema, ah. cioè. Calante. E a luna poi. A luna del mattino però. eh? A luna, a luna del mattino. A luna sì. del mattino. Sì, perché naturalmente devi fare la strappo perché il rasoio fa troppo rumore a quell'ora. Eh, sì, a quell'ora sì. A strappo però devi star zitto, <ride> non devi urlare. Invece le donne si depilano in silenzio. Stanno le ore lì, dice viva e morta, che farà, che non farà uno Silenzio. per uno Un non se ne sa per eh sì, con le pinzette <ride> quanto tempo è passato da quando ci siamo incontrati nelle parole quando ci siamo incontrati nelle parole ci siamo incontrati? ancora no forse no, tu sei lontano perché quando... io mi ero appoggiato sul vostro rasoio eh, guarda che fai male ti fai male ti tagli eh? no mi ero appoggiato nella parte che non taglia ah va bene, no. peggio per te se ti piace di più quella parte il manico <ride> contento tu vabbè ma è piccolo eh vabbè oh, sta a guardare le dimensioni è piccolo è grande bisogna che il rasoio usa comunque eh. il tempo che scorre è un fatto importantissimo il tempo scorre, scorre. dipende Dipende dalla percezione del tempo. La scorrevolezza del fiume, dell'acqua, del tempo, ma dove scorre? Ma lo sai che Novalis diceva che l'uomo è alla ricerca continua co... dell'infinito, ma trova soltanto cose finite. Quando è finita la meta? La che But. la, la butti? Dove la butti? Nell'indifferenziata o nella... De... Come si dice là? Come è? Differenziata, indifferenziata, nella plastica, dove non la butti? So, non ho mai capito, perché poi di solito la lametta eh. non è da sola. Esatto. La lametta dovresti dividerla dal rasoio e anche dall'involucro lamettare. Esatto. E buttarlo al posto giusto. Ecco, la plastica la butti nella plastica. E la lametta dove la butti? Nella... Fe... nella... Boh. Eh, eh, eh, che Un ragno? Un ragno che cade, attenzione. C'è un ragno? C'è un ragno che cade. No, sono i vicini che fanno rumore. Forse Senti. si stanno radendo. La sento che urla, forse si sta che strappando. Che cosa ne Che cosa ne dite, anzi più che pensate? Perché, perché non pensiamo noi. Non pensiamo, diciamo, su siamo... No, lui non e... pensa, io penso, lui non è capace a pensare. Lui non è capace. Beh, perché c'è troppi capelli. Eh. Dicevi... E il tempo che finisce. Quando finisce? Quindi ha avuto un inizio. No. Non finisce il tempo. E perché... Tutto scorre. La lametta eh. finisce. Ma che c'entra? Basta la lametta. Stiamo parlando del tempo tutto finisce se finisce la lametta se finisce tutto finisce finisce anche questa conversazione la che... facciamo finita la vogliamo far finita facciamola no. finita facciamola no. finita qui facciamola finita la facciamo finita facciamola finita Fine. un momento di autocoscienza che abbiamo fatto quale coscienza non so. fatto. io, io non ce l'ho la coscienza ma secondo voi abbiamo fatto bene che abbiamo fatto bene che abbiamo fatto, che abbiamo, fatto? Che abbiamo, fatto? Che abbiamo fatto bene che abbiamo, fatto... Senti, Sally? abbiamo fatto bene senti se abbiamo fatto bene se Selli ti volevamo domandare, vieni qui abbiamo anche Selli oggi ecco. sentiamo il parere di Selli l'esperta volevamo chiederti ecco. abbiamo fatto bene o no e con ciò cari amici vi salutiamo ma è vero quando dicono che i cani e i padroni un po' s'assomigliano guarda le orecchie guarda le orecchie Guarda guarda guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda. Ciao Selli, <ride> grazie spalle delle mio. vostre meravigliose parole, delle vostre voci, del vostro magnifico aspetto. E del tuo tempo? Vabbè, va. del nostro Ed tempo. Il nostro tempo. Perché la nostra vita continuerà a vivere insieme, ah, insieme ogni giorno sugli schermi di Cultura Web TV, dove tutto è relativo.